Pensa se non fosse così, se non avessimo questa grande spinta, questa voglia, che poi da dove viene? È nascosta, nascosta dentro di noi, non ce l'hanno tutti. Noi sì, noi 90.000 di officina del pilota. Appassionati, a tal punto che se qualcuno provasse a spegnere il nostro entusiasmo, perderebbe solo tempo. Quando compri un'auto che hai sognato e per la quale hai fatto molti sacrifici, realizzi un sogno, questo è solo il primo step, poi devi portarla in un bel posto dove ci sono belle strade, belle curve, un bel panorama e ovviamente devi essere accompagnato dalle persone giuste, gli amici, per condividerla per farla notare, per farla apprezzare non c'è niente di più bello, tra di noi è così Sa! Cioè voglio fare qualcosa, oggi Sa. devo fare tutto io C'è ah, come ah, audio, sempre audio. Se poi avvini ah, quegli arrosticini lì con una bella birra Abbondante, da, sempre dall'alto verso il basso, non mai come il turco perché... Allora il sogno diventa realtà 90.000 iscritti al canale Road to 100.000 andiamo a 100.000 oggi vi propongo una Nissan Silvia S15 Spec R che è bellissima da guidare prima di iniziare la visione del video però iscriviti se ancora non l'hai fatto lasciami un bel like attiva la campanella e ovviamente lo sai che ci tengo commenta questo video come se non ci fosse un domani buona visione Pronto eh? l'arrosticino, dopo la dichiarazione d'amore Mi permetto di farti un bouquet d'arrosticini, mio caro, eccolo Siamo. qua. Prego! Meno male che sono etero, altrimenti ci proviamo a <ride> volte. Vai a avanti di mare! È la prima volta che guido una spec R Cioè, sei marce questa rispetta. Sei marcio, sei marcio Giorgio! Grande Giorgio! Grazie! Ciao! Che È un piacere! Anche per me. <ride> guida a destra, un po' mi fa paura, però. L'emozione di guidarla è talmente tanta che chi se ne frega che è a destra. Poi questa non è che è la trovi con la guida a sinistra, no? Non esiste proprio, se ne vedi qualcuno in giro, c'è cioè il kit di conversione con il cruscotto della S14 convertito con la guida a sinistra. Ma se no, questa qua nasce solo ed esclusivamente guida a destra, bene. Caro Giorgio, la sento bella leggera. Quando guido le giapponesi le metto tutte in fila, nel senso mi viene da fare dei termini di paragone proprio con le auto giapponesi. Io guido la Subaru. Abbiamo visto la Skyline GTR 34 V-Spec, meravigliosamente fantastica, tra oro. Mezzo. Però questa ha dinamicità di guida già diversa, nel senso che la sento più leggera: 1240 o 1260 kg. Siamo lì comunque. Che bella che è come linee! Mi piace proprio, è filante. Sembra una macchina attuale dalle linee che c'è, è, è del 99. Sì. Non è una macchina che è uscita due, o tre anni fa. Sembra okay. una macchina che ha 22 anni sulle spalle quasi. È una bella vecchietta, tenuta benissimo. Ogni volta che la guida è come se è la prima volta. Che Quando è una macchina ti piace. Dov'è che l'hai presa questa? Ah, GCM Import, a, importo, a Fabio Stoio, a Fabio La Spina. Ah, tutti là, tutti là. Sì, tutti. sì, ormai è, è la Mecca. ne abbiamo adesso? Allora, di B costa 1 a 1 Beh, e così? Sì, dopo di ah, costante 0,8, 0,9, siamo lì È il rapporto peso-potenza, perché la macchina è leggera Poi adesso siamo carichi, cioè abbiamo i bagagli dietro eh, Ci sei tu, ci sono io Quando sei solo Il motore Il motore, ragazzi SR20 Det Chi non lo conosce è un motore turbo che cosa succedeva nel 1999 nasceva lei e in quegli anni lì intorno a quella data lì sono stati anni d'oro una macchina impressionantemente semplice in termini di produzione una macchina assolutamente filante con delle linee meravigliose ancora oggi che quando passa ti fanno il pollice in su i bambini si girano e anche gli adulti come me come noi è bella bella da vedere poi questo cerchio da 18 che ha messo Giorgio è fantastico fantastico e soprattutto il discorso che lei si lascia guidare non ha controlli di trazione non ha diavolerie elettroniche alla BS ovviamente è una trazione posteriore stiamo attenti Vediamo le lei ma guarda un po' come si guida sto gioiellino suono accelerazione frenata buona, impianto stock sarà il suo peso leggero? che le permette di andare così bene? Velocità alte, 130 km orari A scendere giù Non ho problemi con i freni ancora A differenza di quello che ho subito con la Mini Con l'impianto È pc bellissimo il volante Sabelt Non è un calice ma viene comunque un po' vicino a te Il cambio delle auto giapponesi senza parole, sali su una MX5 è una bomba, sali su una Silvia è fantastico, sali su un 350Z, gli innesti sembrano calamitati tra loro, proprio chirurgici. Stop, stock, stock! Che bella sensazione questa del cambio così, ti mette in connessione immediatamente con l'automobile, tre pedali e vai, un'altra con tre pedali, La Speaker ne ha sei di marcia. Per e questo scarico che... Parla con te! Bellissima raga! Che macchina! Non è una scoperta, ovviamente l'abbiamo vista tante volte su Youtube. Come telaio non lo so ancora mi piacerebbe provarla su delle curve a percorrenza più veloce perché ho la sensazione che sia un po' scollegato davantreno con retrotreno come se al centro del telaio ci fosse mancasse un po' di rigidità ma poi alla fine chi se ne frega perché come si guida bene quanto è piacevole guidare questa macchina tanto non delude mai il caro Giappone di quegli anni lì amici miei non delude mai anche lei sale molto bene T aggredisce tanto l'asfalto volta che rilascio il gas mi ricorda che è un turbo camper davanti a noi mi toccherà fare un sorpasso dai io la macchina con la guida a destra non sono abituato a guidarla lei ti fa divertire mi dà quasi feeling immediato bella da controllare sui tornanti un po' più stretti nata con l'impianto stock non lascia desiderare certo non è portentosa sale di giri bene eh, se scali quando sei troppo alto di giri in seconda tende a scodare dietro ed è una cosa che non si deve fare errore mio però comunque ti perdona tanto anche i pedali messi nel punto giusto vedi quando dico che con 260-270 cavalli e un peso inferiore ai 1300 kg ti puoi divertire tanto ecco questa è la macchina che ti racconta benissimo questa favola All'anteriore dei pneumatici che monta non eh, ti dà tanta fiducia. Una lepre, l'ho quasi presa. Poco grip all'anteriore, ma questo è dovuto al fatto che non sono molto performanti macchina tutta da guidare, scollina e viene sul forte. E il motore ha un'erogazione bellissima, pulita, sincera. Il turbo, ha una bella coppia che, che voto dovrei dare a questa macchina, ragazzi. Per quello che è il mio modo di ragionare, di vedere i motori, altissimo. Voto altissimo Bellissima Il Giappone Non delude mai Vedete ragazzi, fare i passaggi equivale a dire farsi 10 km a piedi io moro. Raga! Adesso io questo, questo video lo pubblico così e faccio vedere tutto. Lo vedi questo uomo qui, lo vedi? Questo è un altro volto che non dimenticherete mai. Ah, Ma poi il panino: Polpetta e cicoria, oramai il prosciutto è superato! Eccola! Mamma! Questo, Mann, questo eh. è uno slogan pubblicitario! È un super panino, guarda Da veterano questo qua, è da veterano oh. Sei pazzo? oh che cosa, che cosa ci hai portato? Che c'è lì dentro? Dentro c'è una crema di fave e pecorino con tartufo fresco fatto sopra Vabbè, ma tu chi sei? Ma, no, ma tu sei ma il messia, il messia. Eh. No, riga Ma sentissimo Questa. male Il primo adesso arriva il secondo assaggino A raduno sì. Chi viene da, da fuori, nel senso dal nord al sud, siamo in Abruzzo ragazzi, lo, lo facciamo anche a dormire. Metti caso che beve e mangia troppo. Metti caso che il baricentro si abbassa troppo e non riesce a stare in piedi. Noi abbiamo questa bella prateria a disposizione per tutte le tende: parcheggio per camper, per roulotte, quindi per ogni evenienza. Sarà Se una cosa spettacolare! Assolutamente. Grazie. Faremo una super colazione al mattino con eh, uova fresche al tegamino, pecorino alla brace. Quindi, Madonna vedrete che roba secondo me chi si mette con la tenda qua rimane per un mese <ride> lo stingo di maiale è stata la ciliegina sulla torta è ammazzato proprio per la... <ride> ma quello mi ha rimesso al mondo invece grazie a Gio a voi abbiamo passato una bella giornata devo dire oggi ho goduto tanto sia per la macchina che per gli arrosticini. <ride> e lo stingo di maiale e viva l'abruzzo quello sì. sicuro Tempo. Sei un grande Sei un grande grazie Grazie che mi hai fatto provare sto gioiello Tempo. Macchina strepitosa L'ho provato anche io bellissimo <ride> Senti è arrivato il momento di assaggiare questi beh Frankie costo hollywood apri va Tanto perché oggi abbiamo mangiato poco no? <ride> Del nord Del sud della <ride> Sicilia, della Sardegna Se non venite qui in Abruzzo <ride> a fare il nostro raduno Siete pazzi Perché quella giornata Che trascorreremo insieme Sarà indimenticabile Lasciaci un like iscriviti al canale perché troppa gente vede i video e non si iscrive per noi è importante, per voi è un click ed è gratuito un quindi un commento, sì. commentate la sua macchina io non ho più parole per esprimere la sua bellezza la guida è fantastica bravo, bel lavoretto e ci vediamo alla prossima ragazzi ciao, ciao.